Buonasera, signor Spinelli, buonasera. Uh, lei è qui per lavorare? No, no, guarda, sono le consegne e sigarette, guarda. Ma che cazzo di domande fa? È ovvio che sono qui per lavorare, no? Uh, passiamo oltre. Uh, che titolo di studio ha? Eh? Senta, io ho fatto l'asilo nido, gli elementari, poi ho iniziato a rubare e non sono più andata a scuola. Ma avrà pur fatto qualche altro lavoro, eh? Cioè, saprà fare qualcos'altro? Adesso glielo ho detto, so solo rubare. Guardi, gli ho appena rubato il portafoglio. Ah, e nemmeno te ne sei accorto. Ma che cazzo, gar... ben sentito dalle palle. <musica>